Ciao e bentornato sul nostro canale, io sono Laura di Kairos Comunicazione e oggi ti voglio parlare di come sia utile e fondamentale connettere il tuo sito internet con i canali social. Che cosa intendo dire? il sito web e i canali social sono due strumenti di marketing cioè sono due strumenti che dovresti utilizzare, saper utilizzare all'interno di una strategia di comunicazione e quindi dovresti sapere per esempio a cosa serve il sito internet, per cosa lo puoi utilizzare e per cosa puoi utilizzare i canali social e soprattutto come utilizzarli. Nello specifico oggi ti voglio dire che è fondamentale che tra sito internet e canali social ci siano dei collegamenti. Quindi primo e nei tuoi canali social, se utilizzi Facebook, Instagram, YouTube o altri, fai sempre in modo che sia presente il tuo indirizzo web. Sembra strano ma tante volte vedo pagine di persone che non hanno semplicemente indicato il proprio indirizzo web tra le informazioni di Facebook. Allo stesso modo devi fare lo stesso sul tuo sito internet, quindi rendi sempre ben presenti le icone social attraverso le quali le persone con un semplice click possono arrivare sulle tue pagine. Inoltre, se hai un blog e quindi se utilizzi il tuo sito internet per promuovere dei contenuti editoriali, fai in modo che sia sempre presente il pulsante di condivisione diretta quindi che consenta di condividere il contenuto direttamente su Whatsapp, su Facebook o sugli altri canali social. L'altra cosa fondamentale che ti deve ricordare di fare è quella di inserire all'interno del tuo sito web il pixel di Facebook. Attenzione, il pixel non è una cosa strana, difficile o esplosiva. Il pixel di Facebook è un semplicissimo codice che puoi eh, scaricare direttamente da Facebook e che potrai dare al tuo webmaster se non sei in grado di inserirlo tu all'interno sul sito internet perché il sito internet tracci attraverso il pixel i visitatori del sito e nel caso tu voglia, per esempio, fare delle campagne pubblicitarie rivolte proprio ai visitatori del tuo sito web, tu possa parlare direttamente con loro. Sicuramente ti è successo, cerco di spiegarmi meglio, di andare su un sito internet a vedere che ne so un paio di scarpe dopo un po' andare su Facebook e vedere la pubblicità di quelle scarpe ecco tutto questo avviene attraverso il pixel il pixel di Facebook non fa altro che tracciare la tua visita sul tuo sito web e nel momento in cui tu avrai delle campagne pubblicitarie su Facebook dirette ai visitatori del tuo sito web potrai far vedere i contenuti proprio a quelle persone è uno strumento fantastico è uno strumento che può essere utilizzato in maniera gratuita il pixel te lo mette a disposizione Facebook quindi credo che inserirlo nel tuo sito internet sia eh, la cosa insomma eh, che devi fare al più presto se ancora non l'hai fatto poi ovviamente attraverso il pixel potrai eh, gestire non solo i visitatori del tuo sito web ma fare dei tracciamenti molto più approfonditi andare a vedere chi ha visitato una specifica pagina chi ha eh, effettuato un particolare evento come registrarsi come acquistare insomma le potenzialità del pixel sono veramente infinite non ti resta altro che installarlo sul tuo sito web se hai necessità di una consulenza specifica sull'argomento qua sotto trovi il link per contattarci se ti è piaciuto questo video ci fa piacere se ci metti un like e lo condividi allo stesso modo iscriviti al canale clicca sulla campanellina in modo tale che verrai aggiornato tutte le volte che pubblicheremo un nuovo video ciao e alla prossima